Approfondiamo adesso il concetto di impedenza e andiamo a riprendere il circuito d'esempio visto prima. Abbiamo eh, nel circuito d'esempio abbiamo una resistenza R1 alla quale corrisponderà una impedenza Z R1 generica. La R1, ricordiamoci che è un componente passivo di tipo lineare condizione necessaria per i nostri circuiti in regime sinusoidale la stessa cosa vale per gli induttori e per i condensatori come componenti passivi dei nostri circuiti questo componente passivo quindi corrisponde alla sua impedenza ZR1 che è un fasore andiamo a vedere come rappresentata. Sappiamo che è un numero complesso quindi che possiamo rappresentare in parte reale più parte immaginaria generica a più GB oppure modulo ZR1 chiamiamolo e fase FI di ZR1. l'unità di misura dell'impedenza sappiamo essere ohm per l'induttanza L1 avremo un'impedenza corrispondente che possiamo chiamare ZL1 stessa cosa per il condensatore C1 un'impedenza ZC1 e così via per tutti i componenti passivi del nostro circuito ogni componente passivo avrà associato quindi la propria impedenza prendiamo l'impedenza del resistore e vediamo ancora delle relazioni Questo vale genericamente per tutte le impedenze, quindi rappresentiamo la generica impedenza Z espressa o come parte immaginaria o parte reale, oppure come modulo e fase, che indichiamo con Z il modulo e fase FI Z, ovviamente unità di misura, ω, quindi questa è la rappresentazione della generica impedenza per qualunque componente di tipo passivo lineare. Quindi mettiamo in evidenza e annotiamo che la generica impedenza ha questo tipo di rappresentazione e in qualche modo generalizza il concetto di resistenza elettrica nel caso di circuiti in corrente continua. avendo l'impedenza espressa come un numero complesso, noi abbiamo, e dobbiamo ricordarci, le relazioni che esistono tra le rappresentazioni in forma algebrica e in forma polare. In forma algebrica, quindi parte reale e parte immaginaria, abbiamo i legami col modulo e fase dalle seguenti, la parte reale è modulo per il coseno della fase, la parte immaginaria è modulo per il seno della fase e la rappresentazione equivalente polare dove il modulo è dato dalla radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale e parte immaginaria e la fase è data dall'arco tangente, tangente alla meno 1, di parte immaginaria diviso parte reale. Quindi... Ribadiamo che queste trasformazioni che ci consentono di passare da una rappresentazione in forma algebrica a una rappresentazione in forma polare sono fondamentali e dobbiamo conoscerle e ricordarle. Vediamo adesso il significato di impedenza come generalizzazione della legge di Ohm. L'impedenza non è altro che. Il legame matematico che esiste fra il fasore tensione e il fasore corrente in un bipolo di tipo passivo lineare come i nostri. Quindi il generico bipolo di impedenza Z stabilisce un legame tra il fasore della tensione e il fasore della corrente che lo attraversa, tensione sui capi e corrente che lo attraversa, ricordandoci nel rispetto della convenzione sui segni per i componenti passivi, quindi con la corrente entrante dove indichiamo il segno più della tensione, in queste condizioni il rapporto tra il fasore della tensione e il fasore della corrente rappresenta esattamente la, la nostra impedenza e esprime la legge di Ohm in forma generalizzata quindi valida anche per i circuiti in regime sinusoidale legge fondamentale che quindi mettiamo tra le cose importanti da ricordare da questa definizione generale possiamo adesso proseguire una considerazione che possiamo fare subito sull'impedenza è che è un numero complesso, abbiamo visto, ma a differenza dei numeri complessi che rappresentano i fasori di tensione e correnti, l'impedenza non è rappresentativa di un'onda sinusoidale, ma è semplicemente il legame matematico esistente fra il fasore della tensione e il fasore della corrente nel corrispondente bipolo passivo lineare. Quindi la Z è sì. Un numero complesso come i fasori tensione e corrente, però la differenza fondamentale è che non rappresenta una sinusoide. Vediamo quindi ulteriormente e ancora la definizione di impedenza per vedere i legami in modo più approfondito fra tensione e corrente. Quindi, l'impedenza definita come rapporto delle tensioni in un rapporto sappiamo che. Il modo forse più, più semplice per calcolare la divisione è avere i fasori espressi in modulo e fase, quindi tensione espressa modulo e fase e anche la corrente. In questo caso il rapporto fra i due numeri complessi è dato dal rapporto dei moduli, quindi V fratto I è la differenza delle fasi di numeratore FI con V e denominatore FI con I. Quindi questa è la rappresentazione polare della impedenza, dove V fratto I come moduli di tensione di corrente, quindi i valori efficaci della tensione della corrente, rappresentano nel loro rapporto il modulo dell'impedenza. E la differenza delle fasi fra la tensione e la corrente nel bipolo rappresenta quella che potremmo chiamare la fase dell'impedenza, ma che è meglio, è più spesso chiamata, chiamato angolo caratteristico dell'impedenza, perché vi ricordo, come detto prima, che Z non rappresenta un'onda sinusoidale, quindi più che una fase si parla di angolo caratteristico. Generalizziamo quindi il rapporto delle... Dei valori efficaci di tensione e corrente lo chiamiamo Z per indicare il modulo dell'impedenza e la differenza di fase fra tensione e corrente lo indichiamo con ΦZ come angolo caratteristico dell'impedenza. Il numero complesso quindi è rappresentato come modulo e fase. Possiamo anche passare alla sua rappresentazione in parte reale e parte immaginaria ricordandoci ovviamente i legami e le trasformazioni dei numeri complessi quindi parte reale uguale a modulo per il coseno dell'angolo caratteristico parte immaginaria uguale modulo per il seno dell'angolo caratteristico dell'impedenza Viceversa le trasformazioni inverse sappiamo come farle, modulo dell'impedenza è dato dalla radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale e parte immaginaria e angolo caratteristico dell'impedenza come arcotangente di parte immaginaria diviso parte reale dell'impedenza. Cerchiamo adesso una rappresentazione sul piano di Gauss dell'impedenza, quindi piano con gli assi reale e immaginario. Sappiamo ormai bene che la rappresentazione algebrica, parte reale sull'asse delle ascisse e parte immaginaria sull'asse delle ordinate, definiscono un punto sul nostro piano di Gauss che rappresenta l'impedenza. Z, numero complesso, quindi espresso nella sua forma algebrica parte reale più j parte immaginaria, o nella sua forma polare con il vettore di modulo z e angolo caratteristico φz. Vediamo adesso un esempio numerico per dare una maggiore concretezza a quello che stiamo dicendo. Supponiamo di avere un fasore di tensione di valore efficace 10V con fase 30 gradi sessagesimali. supponiamo di avere una corrente I di valore efficace 2A e fase 10 gradi sessagesimali e che questo fasore di tensione e fasore di corrente siano relativi alla tensione e alla corrente di un'impedenza Z quindi tensione ai capi dell'impedenza e corrente che attraversa l'impedenza con un verso che rispetta la convenzione sui segni. Quindi la nostra impedenza sarà rappresentata dal suo bipolo generico, il fasore della tensione e suoi capi identificato con una coppia di segni, oltre che col nome V, corrente rappresentata e identificata dalla lettera I, dal verso di percorrenza della corrente in coerenza con la convenzione sui segni quindi corrente entrante nel più della tensione sappiamo che in queste condizioni è valida la legge di Ohm generalizzata dove quindi possiamo esprimere l'impedenza come rapporto dei due fasori in questo caso abbiamo i numeri complessi già espressi in modulo e fase tensione 10V fase 30 gradi, corrente 2A fase 10 gradi. quindi il modulo dell'impedenza sarà dato dal rapporto dei moduli e la fase dalla differenza delle fasi di numeratore e denominatore, quindi di tensione e di corrente. Il modulo dell'impedenza quindi è pari a 5 Ohm con angolo caratteristico uguale a 20 sessagesimali. Se vogliamo trasformare in, nella rappresentazione algebrica l'impedenza z, quindi nella forma a più gb, basta semplicemente ricordarci le formule di trasformazione che ci consentono di calcolare la parte reale come modulo dell'impedenza per il coseno dell'angolo caratteristico e parte immaginaria come modulo dell'impedenza per il seno dell'angolo caratteristico Fz. Se adesso sostituiamo i valori, intanto quindi il 5 è il modulo dell'impedenza, 5 ohm, e 20 gradi sessagesimali è l'angolo caratteristico dell'impedenza, quindi z quindi calcoliamo le trasformazioni, parte reale sarà 5 coseno di 20 gradi e parte immaginaria sarà 5 per il seno di 20 gradi. Calcoliamolo, usiamo la calcolatrice, ricordiamoci fondamentale nell'usare la calcolatrice verificare che l'angolo sia espresso in radianti o in gradi nella forma, più che nella forma eh, adatta ai valori che noi abbiamo in questo caso dobbiamo vedere deg nelle calcolatrici con deg vengono indicati gli angoli sessagesimali con rad gli angoli espressi in radianti con grad quelli centesimali che non, non utilizziamo quindi facciamo il calcolo, 5 per coseno di 20 gradi sessagesimali da 4,7 approssimato. Ricordatevi di approssimare rispettando le regole corrette delle approssimazioni. Quindi i numeri maggiori di 5 si approssimano alla cifra significativa superiore. facciamo anche la parte immaginaria quindi 5 per seno di 20 gradi 1,71 che possiamo approssimare a 1,7 fermandoci alla prima cifra decimale quindi l'impedenza z la possiamo scrivere come parte reale 4,7 più parte immaginaria j 1,7 Ohm, equivalente ovviamente alla rappresentazione polare 5, angolo caratteristico 20 gradi. Adesso recuperiamo un po' di spazio e andiamo rappresentare sul piano di, gra di Gauss l'impedenza Z appena trovata. Disegniamo il piano di Gauss, in ascisse i numeri reali, in ordinate i numeri immaginari, le parti immaginarie, stabiliamo una scala almeno approssimativa, quindi contiamo 5 unità sull'asse delle ascisse, individuiamo quello che potrebbe essere 4,7 di parte reale, facciamo la stessa cosa sulle ordinate 2 e individuiamo quello che può essere 1,7, abbiamo quindi le due coordinate del punto rappresentativo dell'impedenza Z 4,7 più J 1,7 ohm. in questo caso espresso in forma algebrica, nella sua forma polare avremo il vettore di modulo 5 Ohm e angolo caratteristico 20 gradi.